Luca Onestini Nuovo look, l'ex tronista cambia colore di capelli. Luca Onestini sempre più biondo, sui social l'ex tronista di uomini e donne mostra ai followers il suo nuovo look. Di Luca Onestini si è parlato molto dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip soprattutto per via della presunta relazione amorosa con Ivana Mrazova, anche lei ex concorrente del reality. Dopo aver chiuso definitivamente in diretta con Soleil Sorge, lex tronista si è subito detto pronto a ricominciare. Allinterno della casa Onestini è riuscito a voltare pagina soprattutto grazie al supporto degli amici che, anche fuori, sono rimasti molto vicini a lui. Tra questi sicuramente merita di essere menzionato Raffaello Tonon che, proprio sul look di Luca Onestini, ha sempre ironizzato e scherzato. Cosa penserà adesso del nuovo colore di capelli di Luca?. Luca Onestini da Moro a Biondo, la decisione di schiarire ancora di più il colore dei suoi capelli. Ieri Luca Onestini ha voluto condividere con i propri fan il cambio look tramite una storia scaricata sul suo profilo Instagram. I capelli dell'ex tronista ultimamente, era già stati schiariti dallo stesso. Basta mettere a confronto una foto di quando aveva partecipato a Uomini e Donne con qualsiasi altra immagine del suo percorso al grande fratello Vip per rendersene conto. Oggi, però, i suoi capelli appaiono ancora più chiari. Da Moro Luca Onestini è diventato completamente biondo. È vero, quando una persona inizia un nuovo capitolo della propria vita la prima cosa che cambia sono i capelli, ma Luca, questa volta, non si sarà fatto prendere troppo la mano?. Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme, adesso sembra essere ufficiale. Luca Onestini e Ivana Mrazova proprio ieri sono stati avvistati mano nella mano per le vie di Milano. A riportare la notizia è stato il sito di Isa e Kia, grazie ad una segnalazione ricevuta da parte di un utente. Per i fan della coppia adesso non ci sarebbero più dubbi, i due stanno insieme ma stanno aspettando solo il momento giusto per ufficializzarlo.